per chi va all'università, eh, da quando si pagano le tasse, eh, quando, fino a quando si ha un progetto eh, e si vuole realizzarlo come un progetto imprenditoriale, l'acquisto di una casa, la tutela rispetto al futuro, fino a eh, appunto il tema delle rimesse che ha a che fare con invece il rapporto con il la propria famiglia, il proprio paese eh, di origine. Allora, l'idea di, di oggi era un po' attraversare alcune di queste tematiche eh, e farlo in, un po' insieme a voi, per cui quello che vi chiederemo ogni tanto è di interagire con noi, non tanto magari col con il microfono, ma comunque in qualunque momento eh, potete eh, fare domande, eccetera, ma magari utilizzando la chat che, che, che risulta essere più veloce e, e facilita eh, l'interazione con tutti. Per cui ogni tanto vi chiederemo alcune cose eh, se, se potete eh, rispondere sulla chat. Eh, Scusa Daniele tutto... se, se interrompo, io ho avviato la registrazione, se siete tutti d'accordo posso continuare, altrimenti la interrompo. Per me? D'accordo. Ok, va bene, grazie. Grazie. Allora, eh, noi appunto come, come CESPI eh, da, da oltre, ormai sono dieci anni che ci occupiamo un po' di, di questi temi, del tema dell'inclusione dell finanziaria, delle rimesse eccetera con, con Anna e con altri collaboratori, per cui un po' appunto l'idea di oggi era eh, proprio questa, come gestire al meglio i propri soldi e le rimesse che sono parte, sono soldi che noi, che noi indiamo. Eh, ma proprio per, eh, per iniziare eh, io partirei da, da, eh, dalla definizione, no? eh, a volte le definizioni possono essere un po', un po così eh, fine a se stesse, però nel caso dell'inclusione finanziaria, che qui vedete, no? l'inclusione finanziaria è l'accesso e l'utilizzo efficace dei servizi finanziari presso un sistema eh, finanziario formale. Eh, questa definizione, perché è, è importante partire da qui? Perché eh, dice tre cose importanti, eh, centrali. Il primo è che eh, l'inclusione finanziaria ha a che fare con l'accesso agli strumenti eh, e quindi io devo poter accedere agli strumenti finanziari. L'accesso ha a che fare con la documentazione ma a che, anche semplicemente con il fatto che ho una, una, una banca, uno sportello vicino. Eh, e poi però non basta avere accesso, Io posso anche poter aprire un conto corrente, poter avere un mutuo, poter avere una carta di credito, una carta con IBAN, insomma infinite cose, ma il problema è poi se lo so utilizzare, ecco perché il tema quando si parla di, di inclusione finanziaria è centrale questa, queste due parole, no? l'utilizzo efficace, tutti noi siamo capaci di prendere un debito, no? di, di prendere un finanziamento, credito al consumo, compro la macchina, la pago a rate, vado al supermercato, compro il computer e, e lo pago a rate. Non, una volta che si hanno due documenti è, è, è sufficiente. Però non è altrettanto immediato l'utilizzo di questi servizi, cioè sapere utilizzare tutti i prodotti finanziari nel modo corretto, le assicurazioni di finanziamenti, ma anche le carte eh, le carte di credito. Pensate a quelle che sono le cosiddette carte rateali. no? Io compro, pago la carta di credito e poi pago a rate, ma questo significa avere un finanziamento, pagare degli interessi, essere strati, eccetera, eccetera. E poi il terzo elemento, e qui poi oggi alcune cose le, le, le diremo, e poi te, il terzo e ultimo elemento è il sistema finanziario formale. Questo perché? Perché... Eh, nel, nel panorama eh, che, che sta intorno a noi ci sono tanti operatori eh, che si dichiarano anche operatori finanziari, ma non tutti eh, e non sempre tutti sono formali, cioè sono, <coughs> sottoposti a una regolamentazione, sono controllati da qualcuno, ma ci sono anche eh, dai truffatori, a, dire, anche gli usurai sono degli operatori finanziari, ma non sono regolamentati e non sono formali prestano soldi e eh, di fatto eh, ci fanno entrare in una, in, una dinamica, eh, in una dinamica pericolosa. Ecco, per cui questi tre elementi sono eh, tre elementi eh, abbastanza centrali quando si ha a che fare con eh, il mondo finanziario. E, aggiungo, aggiungo questa definizione salutando tutti e tutte. Che, che spesso infatti noi eh, per spiegare cosa sia l'inclusione finanziaria diciamo anche che esiste l'esclusione finanziaria ossia chi non ha accesso a questi servizi e prima mh, mi sembra che si chiami Barbara forse ehm, sentivo parlava di un problema con un documento non so se fosse un permesso di soggiorno mh, non, non ho sì, inteso bene variati ecco, comunque uh, i problemi Certamente, allora il fatto di non avere un documento che attesti quindi l'identità e un permesso di soggiorno in un territorio non permette di accedere a quell'insieme di strumenti e servizi finanziari che sono quelli regolati e regolamentati nel mercato formale e quindi spinge e costringe le persone a essere escluse da quel, da quel tipo di servizi e prodotti e di dirigersi invece in quelli eh, informali, sia per la gestione del risparmio come anche per le rimesse. Quindi ehm, inclusione significa anche appartenere a una eh, comunità che può accedere a questi servizi e prodotti e, e oggi un secondo passaggio eh, che è particolarmente importante eh, soprattutto per i cittadini che devono inviare dei soldi nel paese d'origine sia per le famiglie che per le comunità oppure per dei propri business o delle attività eh, economiche e imprenditoriali sono le rimesse le rimesse sono diventate mh, al centro di eh, anche un, mh, una nuova eh, dimensione della cooperazione internazionale proprio perché le rimesse oggi ricoprono una voce estremamente importante per il prodotto interno lordo di molti paesi fino a rappresentare il 30% della ricchezza di un paese che proviene dall'estero quindi è un, un flusso di denaro estremamente importante che è fatto dalla somma di tante piccole somme di denaro che vengono inviate dalle singole persone oppure da piccoli gruppi di persone come le associazioni quindi la rimessa per definizione è proprio un trasferimento da persona a persona di un piccolo valore, quindi una piccola somma. E perché ne parliamo anche oggi, anche se poi non tutti forse eh, si trovano in una condizione di dover inviare de, delle rimesse all'estero, ma ne parliamo proprio perché la rimessa è una delle componenti del risparmio è una forma di ehm, utilizzo di una parte del risparmio che abbiamo verso un, uno scopo. È come se fosse, eh, vediamolo per certi versi, una piccola rata di un mutuo che qualcuno potrebbe avere, ma invece la, la invia senza un obbligo o con un obbligo morale alla famiglia. E, dentro questo concetto di rimesse che in questi ultimi vent'anni ha anche accompagnato molto il discorso non solo sulla ehm, economia e la finanza dei singoli paesi o sui flussi di denaro, ma proprio anche i temi dello sviluppo locale, dello sviluppo nazionale o regionale, eh, sono mh, delle definizioni che eh, escono dal perimetro della rimessa finanziaria, quindi del denaro in senso, senso stretto, ma anche rimesse sociali politiche, ideologiche, culturali che quindi ehm, sottendono a un trasferimento di idee, di conoscenze, di, di contenuti, di mh, soluzioni tecnologiche piuttosto che di, eh, di aspetti democratici, diciamo sulla base delle esperienze che i migranti o le persone fanno all'estero e che si trovano quindi a voler eh, o in qualche modo ne nemmeno volere a trasferire al paese d'origine individualmente oppure attraverso le associazioni quindi queste rimesse sono proprio una parte del, del risparmio e per questo che rientrano in un discorso sull'inclusione finanziaria ora ehm, ripeto se ci sono questioni appunto fate pure eh, domande Io non vedo la chat quindi magari Anna se tu la, la, la, la tieni sotto controllo La Ma, ehm, mm. quando, quando parliamo di eh, gestione del nostro denaro qui io ho sintetizzato quattro regole eh, che io chiamo le quattro regole d'oro per la gestione del denaro e che sono fondamentali eh, quando noi andiamo eh, in un qualsiasi negozio a comprare eh, un, un bene eh, la prima cosa è che noi colleghiamo l'acquisto con il nostro bisogno cioè se io vado al supermercato mi domando di cosa ho bisogno, ho bisogno del latte, ho bisogno del pane, ho bisogno... e compro le cose di cui ho bisogno. Ecco, questo vale anche con i prodotti finanziari. Cioè la prima domanda da porsi è di cosa ho realmente bisogno. Questo perché ovviamente, come eh, in ogni mercato, anche nel mercato finanziario, gli operatori tenderanno a vendervi una serie di prodotti. Vi faccio due esempi. Eh, vado a, a comprare un comp computer e il, il venditore mi dice ma ah, perché non lo comprerate? Guardi che è conveniente e mi è capitato anche a me e io ho risposto ma io non, in questo momento non ho bisogno di rateizzare, sono venuto con i soldi i 500 euro che ho messo da parte per il computer io li pago in contanti e mi porto via il computer perché devo uh, uh, prendere un, un prodotto finanziario che è un finanziamento rate e questo va, vale per un prodotto di investimento un prodotto assicurativo vale per una qualunque No? Strumento, uh, la carta di credito, ne ho bisogno. Mi basta la carta di debito, forse? No? La carta di credito ha un costo, eccetera. Quindi di che cosa ho realmente bisogno? Questo è fondamentale. Il secondo aspetto è l'informazione, è un diritto, e questo è un altro uh, elemento importante. Molto spesso uh, no? si, si ha quasi paura a chiedere uh, maggiori informazioni quando si tratta di questioni finanziarie. L'informazione allora, è un diritto e l'operatore, eh, chiunque esso sia, è tenuta a fornirmi tutta l'informazione di cui ho bisogno. Mi, mi daranno 300 pagine da leggere, me le porto a casa, me le leggo e poi torno e se ho delle domande eh, faccio ulteriori domande. Non firmate la, il consiglio e non firmate mai un contratto eh, senza esservelo letto, anche nelle parole piccoline scritte in fondo. No? Spesso per esempio mh, per telefono o, o alla porta arrivano non degli operatori finanziari ma altri operatori che ci propongono dei, dei contratti no? mi è capitato più volte anche a me e la, la prima domanda che mi fanno no ma lei firmi qui e poi e lei mi lascia il contratto, me lo leggo, torna domani e poi semmai lo firmo terzo aspetto, ehm, valutare con attenzione e se necessario chiedere consiglio questo è un'altra cosa, spesso in, in tema finanziario noi tendiamo ad avere una sorta di Paura, vergogna no? nel chiedere, eh, eh, chiedere consiglio agli altri sia perché sono mh, da noi si dice che i soldi sono, sono fatti sono fatti di, di personali di ciascuno però invece è importante eh, valutare con attenzione le diverse possibilità informarsi rispetto a possibilità alternative e, e non avere paura a chiedere consiglio a un parente un amico a chi magari ha, ha, ha più competenze rispetto a questi a questi temi. La quarta regola può essere una stupidaggine, però ehm, è la, è la, eh, quando ho studiato eh, finanza eh, all'università, il professore di finanza, la prima cosa che ci disse al primo minuto di lezione fu esattamente questa regola, non esistono macchine da soldi, cioè fate attenzione laddove vi propongono, dei, eh, degli affaroni eh, in cui eh, rendimenti del 30% piuttosto che a ah, questa cosa ti farà guadagnare un sacco di soldi eh, si moltiplicano nel giro di due giorni eccetera le macchine da soldi non esistono se esistono è perché c'è dietro qualcosa che, che non funziona Ecco, allora, queste quattro regole, quando si ha a che fare con, ehm, con eh, il denaro comunque la gestione del nostro, del, nostro, del nostro denaro, del nostro risparmio, eh, secondo me sono quattro regole centrali. Scusa, Daniele, aggiungo all'informazione ah, è un diritto, ma l'informazione è anche un dovere. E quindi, eh, come eh, esiste la parola dell'acquisto incauto, quindi non sapevo e l'ho comprato lo stesso e, e quindi la mia ignoranza un po' non mi ha permesso di conoscere eh, le regole che fossero dietro a un, a un certo bene, un prodotto. Quindi non solo è un diritto ma è un dovere, nel senso che poi non potete dare la colpa a nessun altro se non a voi stessi, se non vi siete informati prima di firmare o di ehm, prendere una decisione rispetto a un, un passaggio, un, un, in questo caso un prodotto finanziario che potrebbe essere di vostro interesse. pardon. Ad esempio, eh, prima si parlava, eh, se, non, se non ho capito male, di un giudice che ha, um, ha, ha condannato uh, un operatore finanziario a aprire un conto corrente. Allora, ad esempio, è bene sapere che esiste un diritto al conto corrente che è sancito dalla legge italiana, prima dalla legge europea e dalla legge italiana, quindi ogni persona regolarmente residente sul territorio, il che significa con un documento valido. Ehm, eh, ha diritto al conto corrente indipendentemente dalla residenza cioè da, da dimostrare che hai la residenza anche senza dimora eh, hanno diritto al conto corrente è sufficiente avere un documento di identità valido o un documento di riconoscimento valido che vuol dire anche il cedolino per i richiedenti asilo e, eh, e, e basta serve sostanzialmente questo il codice fiscale come è il codice fiscale, quindi non il codice fiscale degli italiani, ma un qualunque codice fiscale emesso uh, dall'Agenzia delle Entrate. Questo dà diritto a chiunque di avere un conto corrente, questo è bene saperlo. Ora, um, il passo successivo è questo, abbiamo uh, e qui vi chiediamo di, uh, di, di provare a... a... Sì, ma scusa, a... il codice fiscale eh, eh, non lo emette l'Agenzia delle Entrate? È un'espressione non consona stasera perché abbiamo dibattuto in diverse maniere che ci sono diversi soggetti che non possono aprire il conto perché hanno il, co il codice fiscale alfanumerico. No, cui... è questo il punto. Eh, quindi, vitoria... eh, non una... eh, no... Scusami, eh, aspetta Daniele, sì. eh, <ride> non, non la fare così semplice perché dietro c'è una grossa difficoltà no, eh, ma io lo, sono... lo, la, la conosco la difficoltà eh, no, io sono la... un bancario in pensione per cui eh, esatto. <ride> no, la difficoltà no. è stata risolta c'è una circolare ABI che spiega a tutte le banche la questione e il problema è stato risolto quindi le banche sono tenute ad adeguare i loro sistemi informativi. Allora, scusa, ai ti posso principali. dire per certezza su esperienza di 19 banche sul territorio sono, di Latino? L'ho butto anch'io, l'unica con... che lo fa è la Banca Etica a Roma. Ah, eh. La risposta quando ti rispondono, quando ti rispondono, è che A, ah, non hanno gli strumenti, e quello purtroppo è vero, come neanche. Chiedo scusa, tutti... no, no. Scusate perché non volevo aprire una... Allora, no, no, questo... ma eh, io credo che siano utili queste cose. No, infatti io. volevo dirvi questo, che eh, se si va adivinante all'arbitro bancario, l'arbitro bancario darà ragione alla persona. perché eh, le sì, banche Sicuramente, devono... sicuramente, però infatti adesso noi che ci riuniremo andremo avanti così, no? Que... però di norma, nella normalità addirittura... Neanche il no, Cedolino accettano, quindi no, no, a fare così per forza. Certo. Questo è un problema da risolvere. Eh? Questo, però... È un problema che è peculiare, è uno dei altri territori questo, a Brescia questo non succede. Io ah, sono sì. in contatto con l'associazione di Brescia, è esatto. la normalità. Perché non succede a Brescia? Perché c'è una legge che prevede, quindi anche le banche. Eh... No, nel, nel, nel, nel Lazio si devono adeguare su questo. No, no, no ma alcuni con... sì. No. Il problema è il codice fiscale numerico perché lì effettivamente se una banca o un sistema informatico che non recepisce i numeri perché lo è preparata fare. con l'alfanumerico e se un'azienda un privata no, lo deve fare. Lo prevede la legge, cioè su questo lo, lo dico perché ho fatto parte del gruppo di lavoro che con il Ministero dell'Interno, l'Associazione Bancaria Italiana e, e gli altri hanno risolto questo problema. Il problema ma è. Scusami se ti interrompo, noi capiamo che la legge è chiara e ben precisa, ma l'Agenzia delle Entrate di Latina osta, osta le, le richieste, sì. Sì. e le banche fanno la stessa cosa, per cui c'è una specie di. Sì. Eh, consecuzio eh, e non va per le vie eh, eh, eh, la, eh. la nostra associazione ha dovuto arrivare a una specie di braccio di ferro con l'agenzia delle entrate farsi fare poi finalmente una dichiarazione dalla questura che l'immigrato ha un alfanumerico e con questo qui l'agenzia delle entrate ha finalmente eh, non voglio dire calato le braghe ma ha ceduto e hai messo il, il codice fiscale ma sì, è, è una battaglia ed che ed è una legge che dovrebbero accettare anche ecco. il nostro elio eh, eh, avvocato ha fatto le sue battaglie e sì, ce sì, l'ha certo. raccontato Ora, e quindi... Ma il problema è che va viene fatto regolarmente volta per volta perché io vi posso no, avete fatto queste battaglie sono state vinte cioè io altri cinque ragazzi e certo. cioè che tutte le volte uno è per, per quello che noi sì. intendiamo di unirci come gruppo e fare rete assolutamente perché il problema dell'agenzia delle entrate che non è un problema peregrino no è che effettivamente perché io li seguo i passaggi li seguivo per, per lavoro quindi effettivamente al momento dell'emissione del codice fiscale del, del permesso di soggiorno viene emesso un codice fiscale da parte del ministero degli interni quindi L'agenzia delle entrate se lo ritrova o alfanumerico o numerico. La questura dice che non può fare niente, all'agenzia l'agenzia delle entrate io so, perché ora non ho il documento ma ve lo posso produrre, che su richiesta motivata l'agenzia delle entrate lo può cambiare. L'agenzia delle entrate in di Latina dice di no. Sono queste le cose che stanno arrivando. No, no, parlare. Ci non è che. Quindi, bisognerebbe voti. risolvere una volta per tutte un codice e... di fiscale numerico. Non significa solo non avere il conto e... significa perdere il diritto alla disoccupazione agricola. Ma si... significa perdere tutta una serie di diritti okay. non, e... è... non e... poter cambiare certo la residenza perché la NPR. Potete chiedere tranquillamente eh, ho Chiedo, risposto scusa, ufficiale scusa, da parte ministeriale. Scusa, no, non... non volevo entrare nella. Scusate, no, perché se noi eh, perdiamo tutto. Il... Capisco benissimo la, la, la questione. Io il punto che volevo eh, sottolineare è questo, no? Eh, e cioè, eh, è chiaro che ehm, mh, mh, ci sono ancora degli ostacoli all'implementazione di questa legge. Però quello che è importante, il messaggio eh, che, che per me è centrale, è che esiste una legge che identifica un diritto. Ora, se il conto corrente a Brescia è apribile e a Latina no, allora c'è un problema, eh, è un, non è un problema dell'applicabilità della legge, quanto è un problema degli operatori che non si sono ancora adeguati. E al di là della questione, appunto, specifica eh, dell'agenzia di entrate, c'è un problema di applicabilità di una legge che va affrontata e ogni territorio ha le sue, ha le sue criticità, no? però quello che il messaggio che per me è centrale era centrale dare era. Eh, esiste un, uh, un diritto, deve essere conosciuto e poi dobbiamo lavorare tutti insieme perché questo diritto sia esercitabile. Questo è il punto poi del, del, del, del problema che lei sollevava, che, che voi sollevavate, no? cioè c'è un diritto, ma poi non è esercitabile, e questo è il, uh, e ci sono. Eh, ci sono degli strumenti e c'è ovviamente il lavoro che ciascuno può fare eh, in rete anche appunto da un punto di vista eh, Banca d'Italia eh, ha questo, questo ruolo di far rispettare questa normativa per cui uno... Eh, esiste anche l'arbitro bancario e, e può essere un'opportunità una possibilità da seguire questo senza cambiare il codice fiscale è importante perché in realtà eh, a Bergamo si aprono ma anche a Roma alcune banche lo hanno fatto con il codice fiscale dei richiedenti asilo così come era ora però appunto questo era per eh, per ri, ri, ri, ricapitolare un, un concetto importante rispetto a, al, al diritto da conoscere e poi il problema è, è renderlo eh, effettivo ora eh, il, il passo successivo eh, che, che volevamo fare era questo, cioè collegare eh, quello che è eh, l'aspetto eh, finanziario della gestione del nostro, eh, del nostro, ehm, della nostra quotidianità con la progettualità. Allora, quello che vi chiederemo di fare è, eh, brevissimamente, ma proprio con, con poche parole, senza non, non è che dobbiamo fare un tema, è scrivere nella chat dei vostri progetti, sogni, idee, cose che vi piacerebbe, sogni nel cassetto, cose che vi piacerebbe realizzare o, o che state, sta, state già realizzando, nel senso che state già, uh, no, siete in... Uh, um, ecco, qualcuno già uh, sta scrivendo... Allora, cambiare auto, comprare la casa, ristrutturare la casa, altri progetti. Andare all'università. Chi no, non volesse scriverlo può magari giusto dire una parola. L'idea è di, di capire se... Avete delle, um, dei piani che possono essere molto concreti, quindi comprare un motorino, oppure rinnovare non so, l'arredamento, fare un viaggio, qualcosa che abbia comunque una dimensione collegata chiaramente al denaro, ai soldi, al risparmio. Qualcuno vuole comprare una casa? Eh, sì. Allora, proviamo... Intanto, se, se, se qualcuno ancora vuole scrivere, aggiungere qualcosa, fare un viaggio. Ora, eh, proviamo a immaginare, cioè immaginare, proviamo a dare un tempo a questi progetti. Nel senso che, se io vi, vi dicessi di questi progetti, comprare una casa, fare un viaggio, andare all'università, ristrutturare la casa, <coughs> cambiare l'auto, quali di questi progetti <coughs> hanno un orizzonte temporale breve, cioè prevedete no, possono essere realizzare, avere accesso a una terapia. Eh, quali, quali di questi progetti sono realizzabili da qui a un anno, per esempio, secondo voi? O comunque realizzabili il viaggio o, o, o anche avreste intenzione di realizzarli nell'arco di un anno, no? Chiaramente riguarda anche il paese d'origine per chi poi provenga da, da, da un altro paese, quindi può essere comunque comprare o sistemare la casa per i familiari nel proprio paese, avviare una piccola attività economica lì, mh, comprare un taxi e farlo lavorare, in molti paesi eh, all'estero eh, è un'attività comune. Oppure mandare a scuola i propri figli, nipoti, cugini, per eh, continuare l'accesso scolastico all'università e continuare gli studi, che ha un costo ovunque. Ora, ad esempio, appunto, dobbiamo fare un viaggio, proseguire negli studi, hanno degli orizzonti temporali, anche l'accesso a una terapia psicologica, immagino che se uno ha desiderio o ha bisogno, non fra dieci anni, ma insomma in un tempo relativamente, relativamente breve. E poi invece, per esempio, l'acquisto della casa è tipicamente un progetto che ha un orizzonte temporale un pochino più lungo, cioè come dire, da qui ai prossimi, non so, 5 anni, piuttosto che anche l'università può avere, eh, se io sono le superiori, eh, un, un orizzonte di più di, di un anno. Eh, cambiare l'auto, non lo so, voi lo, dove lo collochereste In un orizzonte entro l'anno, entro i 2 tre anni, oltre i tre anni? Poi è chiaro che dipende dalle esigenze mm. di ciascuno, però indicativamente dove lo, lo collochereste? L'auto, in effetti, potrebbe essere sia di, di, breve, di breve raggio che magari di medio raggio. È chiaro che dipende da, dal costo dell'auto, da se ti serve per lavorare, un anno anche meno, esatto, certo. Esatto, dipende dalle, dalle esigenze. Allora, eh, qui siamo a un punto importante, grazie intanto per, per chi ha contribuito, e cioè... Eh, quando io ho un progetto, eh, un aspetto fondamentale per poter poi pensare all'aspetto finanziario di questo progetto è questo, e, eh, cioè avere un'idea di qual è il tempo che ho a disposizione per, per realizzare questo progetto. Eh, non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Allora, eh, la, vi ricordate no? la, la domanda, una delle, delle quattro regole era di cosa ho bisogno? Ecco, la progettualità è una risposta a questo bisogno. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno di comprare la macchina, ho bisogno di comprare la casa, ho bisogno di andare all'università. Il passo successivo è, eh, bene, ma questo quanto tempo ho a disposizione? Mm? Eh, è, è chiaro che questo cambia molto, perché se io ho bisogno di una macchina eh, nel giro di un anno... Una macchina, mettiamo che costi 8-9 euro, è chiaro che io devo recuperare 8 mila euro nel giro di un anno, ma se il mio orizzonte è invece tre anni, vuol dire che io mh, ho tre anni per mettere da parte i soldi per, per comprare la casa, per comprare la macchina, no? Ehm, e, allora, eh, eh, questo aspetto di collocare eh, il mio progetto nel tempo poi capiremo che è essenziale per capire poi qual è il bisogno finanziario sottostante cioè la casa costa 100.000 euro è chiaro che se ho 10 anni se dovessi mettere da parte io tutti i soldi vuol dire 10.000 euro all'anno posto che uno possa risparmiarli però io ne posso mettere da parte 1.000 all'anno arrivo alla fine dei 10 anni che ho 10.000 anni se ho due anni posso fare 2000 euro, faccio per dire, no? immaginando di poter risparmiare 1000 euro. Questo eh, però vedremo che è un aspetto molto importante. L'altro aspetto è, eh, bene, ma nel momento in cui voi avete pensato al vostro progetto, o qui eh, potete anche fare riferimento a, a, a, a esperienze che avete avuto in passato, eh, ci sono altre persone che sono entrate nella decisione di realizzare questo progetto? E se sì, brevissimamente, scrivete uh, se, se vi è capitato no, di, di, di realizzare un progetto, chi altro è entrato nella scelta? È stata solo una scelta vostra? Ad esempio con... Un amico, con un socio, con un partner, con un familiare mh, per l'acquisto di un bene, anche per chiedere un, un contributo. Nei vari progetti di famiglia, diciamo, la famiglia mm. spesso è la, la banca più vicina. La famiglia, direi che forse la famiglia è sicuramente un, no, una, una dimensione più, più comune, però possono esserci stati. Altri aspetti, eh, altre persone, il datore di lavoro, una persona di un'associazione che, che mi ha, eh, mi ha consigliato, eh, insomma ci sono varie possibilità. Questo è un, è un altro aspetto importante da tenere presente nella progettualità, e cioè eh, eh, considerare con attenzione le, gli altri soggetti che hanno a che fare con la mia scelta. Perché è vero che la scelta è una scelta mia, individuale, eccetera, però molto spesso poi ha ricadute su altre persone o altre persone eh, vogliono in qualche modo eh, dire la loro allora qui ehm, in questa slide ho provato a semplificare per quanto possibile quelli che sono gli aspetti da tenere presente quando noi eh, definiamo un progetto no? il progetto può essere un obiettivo allora il primo l'abbiamo visto il tempo No, eh, allora è un progetto che devo realizzare entro un anno, entro tre anni o ho a disposizione dieci anni poi eh, questo progetto è solamente mio o ha a che fare con altri un socio per un'attività imprenditoriale, la moglie o il marito eh, per, per una scelta ad esempio dell'acquisto della casa ma a volte anche lo stesso acquisto della macchina è, un, è, una, è una scelta in cui l'università, i genitori possono entrare nella, nella scelta eh, in un modo o nell'altro. E poi il, eh, ci sono altri due aspetti che hanno a che fare con i costi, ovviamente, perché è chiaro che eh, un progetto da 250 euro è più semplice da realizzare di un progetto da 100.000 euro e eh, le priorità. E questo è un altro uh, aspetto importante, cioè noi abbiamo tanti progetti in testa, molto spesso in automatico noi gli diamo delle priorità. Allora, eh, saper dare le priorità ai progetti è importante perché mi permette di, di distribuire le risorse rispetto ai i progetti più importanti a quelli meno importanti. Cioè io posso, ho in testa dieci cose, se incomincio a destinare i soldi che ho a disposizione, il tempo che ho a disposizione, le risorse che ho a disposizione su dieci progetti, il rischio che non ne faccio neanche uno. Allora do delle priorità, questo è il più importante, l'università la voglio realizzare, tutto il resto passa in secondo piano. Sì, dovrei anche comprare la bicicletta, eh, oppure dovrei cambiare il cellulare, però no, questo è il mio primo obiettivo su cui punto tutto. E lì costruisco quello che è. La, la mia progettualità non so se è chiaro a tutti questo, questo schema se ci sono domande perplessità Voi, eh, mi raccomando appunto eh, segnalate sulla chat se ci sono aspetti ora eh, il passo successivo è l'aspetto finanziario del progetto. Uh, mh, questa, questo passaggio non è, non è banale, nel senso che eh, se noi non abbiamo definito a priori eh, tutti questi elementi, eh, noi possiamo anche arrivare all'aspetto finanziario, eh, però ci mancano dei pezzi. Mh? Allora una volta che io ho definito la mia progettualità, l'ho inserito in un orizzonte temporale, gli ho dato delle priorità, eh, ho discusso con chi dovevo discutere la, la, gli aspetti, allora si arriva all'aspetto eh, finanziario, cioè quanto costa eh, eh, realizzare questo, questo progetto. E qui torniamo a, a quello che è invece il mio budget eh, personale o familiare, cioè ciascuno di noi ha delle entrate, delle uscite, delle spese. Eh, di tutti i giorni, dalla spesa alle bollette eccetera eccetera e poi ha qualcosa che gli avanza che è risparmio. Allora eh, è, quello, è, è, è quello su cui posso fare affidamento per poter costruire il mio progetto. Allora, questo eh, il concetto di risparmio è un concetto eh, in, no, che, che noi usiamo eh, comunemente. no? Eh, io non, non, non riesco a risparmiare, piuttosto che sì, io riesco a risparmiare a fine mese qualche cosa, eh, però se io vi chiedessi ehm, a ciascuno di voi di dirmi quanto riesce a risparmiare eh, a, a fine giornata, eh, o a, scusate a fine giornata, a fine, alla fine di ogni mese... Adesso non, non vi chiedo le cifre, eh, però, appunto, se io vi chiedessi, voi siete in grado di stabilire con una certa precisione, insomma, indicativamente, quanto eh, riuscite a risparmiare a fine mese. Basta un sì, un no, un non so. Non, non, non, ripeto, non mi interessano le cifre. Più o meno, bueno, sì, Ivana è brava. Un po'. Le donne sono più brave in questo, lasciatemelo dire. C'è problema di tenere. Hanno più, più sott'occhio. Dipende, Dipende dai mesi. Chiaramente. Allora, eh, vedete che eh, poter rispondere sì a questa domanda significa che io eh, ho ben chiaro quali sono le entrate e questo più o meno ci arriviamo tutti perché lo stipendio chi ce l'ha o insomma comunque le entrate sono più facili e avere abbastanza chiare quelle che sono le spese di ogni mese e questo è un esercizio che non è così eh, immediato che vuol dire anche saper registrare no, mensilmente le proprie spese. Io alla fine del mese posso dire che ho speso eh, tot euro in bollette, tot euro in mangiare, tot euro in divertimento eccetera eccetera e quindi sono in grado di dire che alla fine del mese posso, sono in grado di risparmiare 250 euro ora questa informazione se noi ritorniamo al nostro progetto è fondamentale perché allora io so che 250 euro per 12 mesi fanno eh, 3000 passa euro che a fine anno rappresentano il risparmio che ho a disposizione e che posso decidere cosa, come utilizzarlo allora lo distribuirò rispetto alle, mie, alle priorità che mi sono dato allora c'è cioè, la priorità numero uno è mandare dei soldi a mia mamma eh, nel, a casa, priorità uno. Priorità due, cambiare la bicicletta. Priorità tre, eh, comprare eh, una casa. Bene, allora io dei quei 3.000 e, e passa euro eh, che, che mi ritrovo alla fine dell'anno, decido in base alle priorità come, come distribuirle. È chiaro che la mamma all'orizzonte è entro il 31 dicembre, faccio per dire, eh, la bicicletta, l'orizzonte che mi sono dato, è mh, due mesi e mezzo e invece la, la casa è un orizzonte da qui ai prossimi dieci anni. Però questo mi permette di, si dice tecnicamente, allocare, cioè distruire il mio risparmio in un modo che segue no, quelle che sono le mie priorità e i miei bisogni. Um, in questo senso... Um, io qui vi, vi, vi, vi propongo, insomma, vi, vi riporto questo schemino. Questo schemino, no? um, schemino eh, cos'è? È la possibilità di mettere in, in ordine eh, le proprie, il, i propri bisogni, le proprie progettualità. Allora, il mio obiettivo a breve, i miei obiettivi a medio, i miei obiettivi a lungo termine, miei o della mia famiglia, e per ciascun obiettivo vedete che eh, un, una persona può inserire la data quanto mi costa, eh, quanto manca eh, alla data prevista per raggiungere il mio obiettivo e quanto devo risparmiare e poi ho anche altre fonti di finanziamento disponibili per cui faccio per dire se io ho bisogno di comp comprare una macchina nei prossimi sei mesi so che riesco a risparmiare mh, faccio per dire 500 euro al mese per sei mesi sono 3.000 euro, la macchina ne costa 8 vuol dire che io devo chiedere un finanziamento di 5.000 euro a meno che Posso anche chiedere un prestito a mia mamma, mio fratello, un mio amico eccetera e, e qui lo inserisco e qui io in questo modo alla fine eh, dopo aver compilato tutte queste schedine ho il mio piano. Poi può succedere qualcosa di straordinario per cui eh, il mese di agosto eh, vado in vacanza e spendo più soldi, bene ma io lo pianifico e vuol dire che la bicicletta o la macchina non la comprerò a settembre, non la comprerò a ottobre perché... Ad agosto non ho risparmiato, però lo decido io, non è che le cose succedono e poi mi ritrovo che non ho la macchina e quindi non posso trovare il lavoro perché il lavoro richiedeva la macchina e a questo punto devo inseguire no? eh, la, la situazione. Ora, eh, e, e questo può essere fatto appunto per obiettivi diversi rispetto a, um, eh, a bisogni finanziari diversi. Eh, questo schema può essere molto utile appunto per pianificare un po' eh, quello che è il proprio risparmio e qui ci potete mettere veramente di tutto, no? sulla base delle vostre eh, esperienze. Eh, Un'aggiunta un a questo che no, non vediamo oggi solo per una questione anche di, di tempi e, e per non mettere nemmeno eh, troppa carne al fuoco, come si suol dire, è, è lo strumento del bilancio familiare. Che, che è funzionale proprio a questo ragionamento, ossia quando prima Daniele chiedeva ehm, chi sa dire più o meno quanto spende al mese, eh, allora o uno tiene il conto a mente oppure eh, ha un supporto, che aiuta a, a tenere un registro quasi di, delle spese quindi eh, a partire dalle uscite quindi i soldi che vengono spesi piuttosto che delle entrate e, mh, sono disponibili tantissimi strumenti li potete trovare anche eh, con delle app oppure dei, dei fogli di calcolo oppure anche un foglio di carta banalmente ehm, in cui poter ehm, inserire i costi a livello può essere giornaliero, settimanale o mensile, suddivisi per diverse famiglie di costo. Eh, questo strumento del bilancio familiare, individuale o familiare, chiaramente può essere sulla base di, del nucleo di, di persone che lo compongono, eh, è molto utile perché fa capire quali sono le voci di spesa che eh, spesso non sono così visibili seppur anche piccole o non così significative possono anche portare a prendere delle altre decisioni dove per esempio soprattutto in un momento di eh, attenzione ai costi e incomincio a vedere che eh, spendo molto dei biglietti dell'autobus perché ogni, ogni giorno, ogni settimana lo utilizzo eh, rispetto a prendere un abbonamento potrebbe costarmi meno ma magari potrei spendere ancora meno prendendo una bicicletta quindi con un'unica voce di spesa più alta che però mi permette nel corso dell'anno di spendere meno quindi la distribuzione delle diverse voci di spesa su quelli che sono i miei bisogni mi aiuta a capire dove posso risparmiare per andare proprio a compilare questo, questo schema invece sugli obiettivi. E noi non lo vediamo oggi, diciamo, spesso facciamo poi degli, degli esercizi così, simulazioni per, per compilarlo, però è sicuramente uno strumento molto utile che ci fa stupire ogni volta su quanti soldi spendiamo, <ride> pensando di spenderne molti meno. Sì, c'è un altro aspetto importante di, di, di questo lavoro e cioè quando eh, si va poi eh, a chiedere ad esempio un prestito a un operatore finanziario, ehm, ad esempio per l'acquisto della casa ma anche per l'avvio di un'attività imprenditoriale, spesso eh, l'operatore ti chiede, sì ho capito, ma tu cosa ci metti? Nel senso che ad esempio nella casa oggi è, è più raro eh, di un tempo che ti finanziano il 100% del valore della casa, ti finanziano la banca ti finanzierà il 70, l'80, può arrivare anche il 90%, ma il 10% ce lo devi mettere tu. Allora, se io arrivo con un piano di questo tipo, io so che anche chiedendo il mutuo sarò in grado di eh, a, a arrivare con il, con il gruzzoletto necessario per poter accedere al mutuo a, al momento opportuno, così come sono in grado di verificare se la rata del mutuo che mi viene proposta è sostenibile per me. Perché io alla fine saprò che ho 500 euro a disposizione. Bene, se la rata del mutuo è 650 euro, vuol dire che non, non me la posso permettere. Mi, eh, no. Al 90% la banca non te lo concede, ma se anche me lo concedesse perché si è sbagliata in qualche cosa, eh, devo essere io a rendermi conto che, che per me la cosa è sostenibile oppure no. Ora, ehm, eh, mh, Detto questo, eh, ci sono tre aspetti importanti che eh, volevo sottolineare quando parliamo di risparmio, cioè la differenza tra le entrate e le uscite. Allora, un concetto importante eh, è, è la differenza tra, eh, tra queste tre parole, risparmiare, gestire e investire. Allora, quando io parlo di risparmio, io sto parlando di accumulare eh, delle risorse e proteggerle. E proteggere dal fatto che qualcuno me le rubi o dal fatto che eh, no, si possa perdere valore. Allora è chiaro che questo ha a che fare con una serie di strumenti finanziari, perché eh, nel momento in cui io ad esempio ho un conto corrente, un deposito a risparmio, poi ci sono altri strumenti più complessi, non, non voglio renderla troppo difficile però ci sono strumenti ci sono strumenti, strumenti pensati per, strumenti per no, eh, appunto, accumulare il risparmio e proteggerlo e ci sono invece strumenti di investimento dove invece il risparmio viene messo perché, perché diventi perché accresca, perché ci sia un rendimento eh, e queste sono due finalità diverse perché nel momento in cui io appunto ad esempio metto i soldi su un conto corrente Devo anche, eh, è chiaro che il conto corrente ha delle spese, ma non ha un rendimento, quindi il, il mio risparmio è lì, ma non crescerà. Però è protetto. Perché ad esempio eh, in Italia esiste una, una legge per cui eh, tutti i depositi presso le banche italiane sono protetti fino a 100.000 euro, cioè se la banca fallisce eh, interviene eh, una, una garanzia per cui mi vengono dati i soldi che erano sul conto corrente fino a 100.000 euro. Questo è solo per le banche italiane, non per le banche che operano in Italia ma sono di altri stati, questa è una cosa importante. Invece al momento in cui io investo assumo il rischio, cioè è chiaro che l'investimento eh, è qualcosa per cui io eh, mi aspetto un rendimento, un, che, che mi aspetto che l'investimento finanziario, mi aspetto che il, il mio gruzzolo di risparmio possa crescere, però mi assumo il rischio e se le cose vanno male io posso anche perdere i soldi. No? Pensate alla crisi del 2008-2009, quanti soldi sono andati eh, persi eh, nella, nella riduzione dei valori dei... dei degli investimenti finanziari e un concetto diverso è invece gestire, è quello di cui abbiamo parlato adesso, cioè io gestisco eh, il mio risparmio assegnando le varie risorse ai miei diversi obiettivi con delle priorità e dei tempi diversi. Allora questi tre concetti sono molto importanti perché identificano tre, eh, mh, tre azioni diverse e eh, identificano ovviamente eh, prodotti finanziari diversi. Una cosa, scusami Daniele, che aggiungo è che queste regole e queste spiegazioni riguardano ogni situazione, ossia anche con pochi pochi soldi chiaramente, eh, oppure un po' più di soldi. Quindi le decisioni a partire da quello che abbiamo sono comunque queste, quelle che vanno prese, i passaggi sono questi. E anche per, ehm, per persone che per esempio forse non ancora hanno un conto corrente in Italia, non sono ancora incluse nel sistema finanziario in Italia, ma innanzitutto possono avere anche un interesse a dei prodotti ehm, nel paese di origine quindi eh, conosciamo penso molti eh, di noi o lo sappiamo per esperienza diretta di eh, persone che inviano il denaro nel paese d'origine e proprio là hanno anche bisogno di eh, prodotti per il risparmio oppure per, per investire nel paese d'origine, sicuramente diciamo, sono persone che hanno una maggiore conoscenza di noi, quindi queste regole comunque sono delle regole che valgono sempre nonostante poi ci siano delle differenze tra il sistema finanziario in Italia e il sistema finanziario in un altro paese, in un paese terzo, che condivide sicuramente delle regole, ma non tutte. E quindi degli aspetti poi devono essere anche molto diversi, però questi riguardano proprio i comportamenti di un risparmiatore. Sì, e poi aggiungo un'ultima cosa, e poi no, in realtà ci sono poi strumenti finanziari un po' più complessi dove eh, si uniscono l'elemento del risparmio e l'elemento dell'investimento, no? pensate ai fondi pensioni integrativi. Eh, no, dove ehm, io accumulo eh, del, del denaro che viene eh, messo in questi, in, questi, in questi fondi con l'idea che appunto nel momento in cui andrò in pensione avrò eh, indietro i soldi che ho accumulato sotto forma di rate eh, negli anni e lì c'è anche però, una componente di investimento nel senso che parte di questi fondi offrono anche la possibilità di dire ok, se ti assumi un po' di rischio, noi questo gruzzoletto non solo te lo, te lo conserviamo e te lo diamo quando vai in pensione, ma te lo conserviamo e te lo facciamo crescere. Insomma, eh, Però questi sono appunto livelli... Eh, è, è importante eh, conoscere... Ehm, è importante conoscere questi, questi tre concetti perché sulla base di quello io so già eh, che nel momento in cui mi parlano di investimento io associo subito a, a, a, a un concetto di rischio, um, è diverso da accumulare e proteggere il risparmio. Le rimesse eh, sono nella gestione. Da questo punto le rimesse di questo. sono nella gestione, esattamente. No? La rimessa è tipicamente una gestione dei risparmi, Prendo una parte di risparmio e la, e la destino. Su questo ehm, eh, eh, eh, recupero, una, recupero una slide che, che ho saltato. Mm -hmm. Eh, ecco, no? per esempio eh, qui eh, ci immaginavamo mh, diverse modalità in cui uno può gestire no? il proprio risparmio io posso decidere di tenerlo in casa sotto il materasso e guardate che questa è una pratica ancora molto diffusa in Italia, posso prestarlo a degli amici e parenti, posso mandarlo sotto forma di rimesse, posso metterlo in un prodotto finanziario o posso investirlo, e cioè appunto eh, farlo rendere nel tempo ora ehm, Pensando al eh, concetto di risparmio, e cioè eh, all'idea di eh, mettere da parte dei soldi e proteggerli rispetto al futuro, rispetto a, una, a un mio progetto. Ora, se io vi chiedessi di dare un voto a questi criteri, cioè se io vi dicessi quali sono i criteri più importanti per voi nel scegliere un prodotto di risparmio? Ehm, accessibilità. Eh, per voi, eh, da 1 a 10, 1 è il valore minimo e 10 il valore massimo. Che valore date al tema dell'accessibilità? In realtà Ivana dice che per lei è più importante la facilità dell'utilizzo. Mm -hmm. lei, lei sceglie. Okay. Potete facilità anche dire da... così, dandomi qual è, che sono il, qual è il più importante secondo voi. garanzie forza non abbiate paura garanzie e flessibilità del ritiro Ancora un paio di persone. Beh, per esempio c'era questa persona sud-sudanese che stava in Australia che mi diceva che, che per andare poi da un operatore di mh, money transfer, il, il Western Union più vicino anni fa, doveva prendere la macchina e farsi 40 minuti di macchina. Allora da quel punto di vista la facilità, l'accessibilità la, e quindi la vicinanza dell'operatore da cui poi tu ti devi recare non è un, chiaramente un metodo di risparmio però era un tema che aveva anche dei costi poi, quindi aveva il costo eh. del trasferimento, il costo del tempo da passare in macchina e quindi era sicuramente un, un tema molto importante disponibilità di denaro e spese, spese. Che infatti mi incuriosiva mm -hmm. il fatto che nessuno eh, eh, dicesse le spese, cioè quanto costa mm -hmm. lo strumento allora, eh, per fortuna ora si fa tutto online, non proprio tutto, tutto, ma il grosso eh, per fortuna sì, E questo è stato uno dei, forse dei, degli aspetti più che, che più ha cambiato la pandemia nel no? nostro modo. Ora, eh, però eh, mi portava a sottolineare questo, come vedete ciascuno di voi ha dato delle priorità diverse. Eh, perché ha dato delle priorità diverse? Perché eh, alla base ci stanno dei bisogni diversi. Cioè nel momento in cui io immagino eh, che eh, avrò bisogno dei soldi fra tre anni eh, e io mh, dire, sono un, un, uno studente eh, per cui il mio obiettivo è quello di pagarmi il master ho davanti cinque anni, quei soldi mi serviranno fra cinque anni. Quindi la disponibilità immediata del denaro non, non è una, una mia priorità. Magari è più prioritario le spese, nel senso che vorrei che questi soldi non venissero mangiati dalle spese. No, oppure viceversa, io sono un piccolo imprenditore che ha bisogno di ogni sera depositare la cassa Uh, no, del, del, del, del fatturato del giorno l'accessibilità a un ATM ad esempio uh, o uh, i tassi di interesse io se voglio um, depositare per 5-6 anni eh, i miei, miei risparmi mi farebbe piacere che un minimo di interesse uh, mi, mi fosse riconosciuto cioè, a seconda del, del bisogno e del progetto sottostante, io ho dei eh, attribuisco valori diversi ai criteri eh, di scelta, e questo significa. Ora, eh, non c'è tempo, magari, di, di farlo eh, insieme visto che, che, che, che il tempo corre veloce. Però, nel momento in cui io poi mi trovo davanti a un prodotto finanziario, questi sono eh, no, prodotti di risparmio tipici io eh, definirò i miei bisogni e quindi le mie priorità in base ai progetti che ho in testa per cui il conto corrente, il conto corrente eh, non ha rendimento anzi ha costi e ha la massima flessibilità eh, non ha durata nel senso che eh, dura finché la banca non me lo chiude però non mi offre nessun tasso di interesse eh, però eh, ha delle garanzie eh, Risponde a dei bisogni ben precisi. Il libretto di risparmio, ad esempio, un tempo il libretto di risparmio dovevi andare in banca per prelevare, dovevi andare fisicamente col tuo librettino, andare allo sportello e questo è un problema di accessibilità. Allora questo va bene se io lo faccio... No, fra due anni andrò a ritirare i soldi e, e può avere senso. Il libretto di risparmio, magari vincolato, mi offre anche un piccolo tasso di interesse. Ma se io ho bisogno di farlo di, di, di prelevare tutti i giorni per fare la spesa, il libretto di risparmio non va assolutamente bene. Così il piano di accumulo-risparmio: no? in un orizzonte di dieci anni, il piano di accumulo-risparmio è io ogni mese o con una periodicità che decido io, metto dei soldi in banca, la banca li mette tutti da parte e alla fine me li ridà tutti insieme con un po' di interesse. Ecco, questa cosa qui va bene se io ho un orizzonte di dieci anni, ma un piano di accumulo e risparmio di sei mesi non ha proprio nessun senso. No? Il, materasso, il materasso è flessibile ehm, perché prelevo... Eh, ma ha delle controindicazioni, nel senso che se arrivano i ladri in casa eh, sparisce il materasso con i soldi, ma anche eh, io spesso i soldi sotto il materasso eh, li spendo più facilmente di quando, sono, di quando sono sul conto corrente. Insomma, quindi eh, la scelta del prodotto eh, finanziario, qui stiamo parlando di mh, prodotti di risparmio ma vale per il credito piuttosto che per qualunque altro prodotto finanziario, Deve tener conto, eh, se noi abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, mh, il, il marinaio che sa dove andare, allora noi diamo anche delle priorità rispetto alle diverse caratteristiche dei, dei prodotti finanziari e siamo in grado di fare una scelta più ponderata, no, poste le informazioni che abbiamo a disposizione. Eh. Ora... Ehm... Le ultime due cose e poi appunto eh, lascio la, la parola ad Anna che volevo eh, lasciarvi era, eh, era questo. Eh, L'altro la, aspetto eh, che, che, di cui parlavamo è il discorso investimento. Um, ecco, eh, se il risparmio può essere accumulato così, cioè dire, metto da parte i soldi, poi eh, vedrò che cosa, che cosa voglio fare. Um, l'investimento richiede un, um, um, un po' più di, uh, di attenzioni. In primo, questo perché? Perché essenzialmente all'investimento è sempre legato un rischio, che sia un investimento finanziario ma che anche l'investimento in un'impresa, un'attività imprenditoriale, c'è il rischio che vada tutto a quel paese, che io abbia sbagliato, che le cose vadano diversamente da come immaginavo, ma anche l'investimento di una casa eh, può andare a un suo rischio, la casa può... Eh, risultarsi un, come si dice a Roma una sola eh, può perdere valore può, può subire tutta una serie di, di, di cose per cui non c'è un investimento sicuro tranne l'oro che viene considerato l'investimento più sicuro però poi dobbiamo trovare il posto dove metterlo allora quando si ha a che fare con l'investimento eh, vedete qui, qui in basso ci sono cinque parole chiave che sono importanti la sostenibilità, cioè me lo posso permettere la rata del mutuo me la posso permettere? Mi posso permettere di investire 10.000 euro in un'attività imprenditoriale e non avere più niente se succede qualche cosa in emergenza? Il rischio, quanto posso perdere se le cose vanno male? Eh, il rendimento, quanto mi rende un'attività imprenditoriale rende quello che è l'attività di, di ogni giorno, di, di ogni mese, un investimento finanziario può rendere eh, il 2%, il 5% la seconda la durata, per quanto tempo io mi sto, eh, sto investendo eh, i, i, i, i miei risparmi e quando mi serviranno, eh, e la complessità. No? So gestire questo investimento e so gestire la complessità che è legato in questo investimento. Eh, tutto il tema dei, dei derivati che hanno causato la crisi del 2008 è, è nata da quella, nel senso da persone che hanno sottoscritto prodotti complessi senza essere in grado eh, di, di conoscere eh, la complessità. Eh, ecco, qui, ehm, e qui si potrebbe fare, eh, però appunto per ora mi, mi, mi fermo, proprio questo, uh, questo esercizio, no? cioè qual è il rischio attribuibile ai vari, uh, ai, ai vari prodotti uh, finanziari e qui sono elencati tutta una serie di, di attività um, di investimento o di finanziario o, o reale, però passo la parola ad Anna. Eh, a meno che non ci siano domande quindi su, su questa parte, poi soprattutto forse ricordarsi le regole d'oro che abbiamo detto inizialmente cioè per lasciare un po' queste, um, queste eredità, queste pillole uh, da, da questo incontro um, sulle Esatto, di che cosa ho bisogno? Scusami Daniele se vuoi ritornare così magari le... di cosa ho bisogno, quindi che siano chiari i bisogni per ciascuna le priorità, l'informazione è un diritto e un dovere, eh, valutare con attenzione, quindi eventualmente chiedere sempre supporto e consiglio da qualcuno e non esistono macchine da soldi a chi propone invece tassi di... Eh, molto interessanti ma forse fuori dal mercato. E, mh, riprendiamo invece un po' il, il discorso che, che interessa chiaramente più eh, cittadini stranieri che hanno questo bisogno finanziario, ossia hanno il bisogno di inviare piccole somme eh, dall'Italia al paese da cui provengono oppure a un altro paese ma che comunque ha riguardato anche molti italiani quando c'erano gli emigranti italiani dall'estero che inviavano dei soldi qui e ogni tanto oh, può anche riguardare appunto cittadini italiani. Eh, la letteratura suddivide le rimesse sulla base di alcune categorie che eh, non esistono se non nelle etichette che noi diamo, ossia ehm, noi vediamo le rimesse come questa piccola eh, somma di denaro che viene trasferita fra l'altro eh, con un ammontare totale mensile che è complessivamente basso anche per eh, una questione di controlli su, sui flussi di denaro che possono andare da un paese all'altro. Noi mh, suddividiamo le rimesse tra quelle individuali, cioè del singolo collegato alla famiglia nel paese d'origine e oppure quelle collettive. Quelle individuali quindi del singolo fanno riferimento a tutte le spese che eh, i migranti conoscono meglio di noi e quindi spesso eh, per comprare del cibo per le spese quotidiane una voce estremamente importante che occupa buona parte delle rimesse inviate sono le spese dell'educazione dei, dei figli della famiglia dei familiari più giovani oppure la salute spesso sono dedicate al, all'acquisto di, di case che può essere appunto anche un investimento immobiliare nel paese d'origine oppure per i pagare il, il debito che si è contratto se si è contratto prima di, eh, di partire. Spesso parlando con tutte le persone eh, cittadini stranieri ci dicono c'è sempre un'urgenza mi chiamano sempre dal paese e ogni, ogni situazione è un'urgenza e le urgenze possono essere eh, reali o, o diciamo ricorrenti quindi come eventi, matrimoni oppure eh, catastrofi naturali come possono essere dei, eh, delle situazioni estreme che possono portare gravi problemi e, e all'interno di queste rimesse ci sono anche quelle che noi chiamiamo produttive ossia imprenditoriali o di investimento quasi tutti i migranti con cui noi abbiamo parlato ci dicono che vorrebbero fare qualcosa nel paese d'origine investire dei soldi in piccole attività per sé o per i propri familiari tuttavia è piuttosto difficile e diversi studi dimostrano che questi tentativi incontrano molti ostacoli perché significa essere molto bravi nella gestione del denaro sia dall'Italia che nel paese d'origine a distanza. Quindi questo tema è un tema di grande interesse però che spesso incontra de, degli ostacoli o delle barriere. Più facile spesso è invece investire in una casa, in un acquisto immobiliare, perché spesso è poi utilizzata dalla famiglia oppure viene, viene affittata. Eh, una delle eh, mancanze che negli anni noi abbiamo rilevato eh, riguarda proprio dei prodotti finanziari che possano rispondere a questo bisogno transnazionale, questo bisogno dal paese, eh, di dal paese di destinazione, ossia dall'Italia, al paese di origine, qualcosa che possa accompagnare i progetti del migrante da qui. Ah, e mh, e questi, mh, queste progettualità legate poi all'imprenditoria oppure agli investimenti spesso sono accompagnate anche da dei rischi di fallimento che, mh, che sono legate proprio a una mancanza di competenze tecniche o specifiche di, di gestione di un progetto imprenditoriale o del denaro. E, mh, vediamo per esempio qui delle immagini eh, che possono darvi solo delle idee, poi ognuno verrà da un, da un paese diverso, quindi i contesti saranno molto diversi. Eh, possono essere in molti casi ehm, da migranti singoli oppure da gruppi di migranti investimenti in un taxi che viene poi affittato nel paese d'origine, ci sono magari delle società di intermediazioni, delle pasticcerie oppure nell'allevamento. Eh, puoi andare oltre forse con la... Mh. Oppure um, eccoci, le, le rimesse collettive, quelle che noi chiamiamo rimesse collettive, sono um, delle, um, dei trasferimenti che spesso sono collegati a delle raccolte fondi in Italia da parte di gruppi formali o informali, associazioni, gruppi familiari, gruppi di villaggio di persone che provengono da una stessa area, eh, rivolte alla um, comunità d'origine e che hanno una forte componente di solidarietà e quindi. Di di sostegno eh, che si mh, che prende il posto spesso dell'aiuto pubblico allo sviluppo oppure delle responsabilità eh, del governo del paese d'origine quindi le realizzazioni in termini di infrastrutture come possono essere ospedali eh, scuole eh, strade o punti di accesso all'acqua sono spesso sotto la responsabilità dei dei migranti sotto una responsabilità morale che tuttavia chiaramente ehm, si sostituisce in termini di responsabilità pubblica. E, mh, raramente ci sono anche alcuni casi però di raro sono stati individuati dei progetti di investimento collettivo quindi tendenzialmente è più il singolo che invia del denaro per, eh, per un progetto di piccola impresa o di, di investimento piuttosto che le associazioni che invece funzionano meglio in una dimensione ehm, filantropica e solidaristica. E un altro elemento che ehm, abbiamo notato spesso contraddistingue questi gruppi e associazioni di migranti è sicuramente la motivazione fortissima perché ehm, queste, questi contributi, queste rimesse che vengono inviate sia alla famiglia che alle collettività rimangono costanti nel tempo, quindi rispetto ad altri donatori o ad altri progetti, anche ONG, che a volte ci sono però poi finito il progetto spesso spariscono i migranti assicurano continuità nell'aiuto con tutte le difficoltà che dall'altra parte ci sono e con anche una mancanza di competenze tecniche e professionalizzate nel, eh, nel fornire aiuto nel fornire assistenza allo sviluppo perché sono poi persone che eh, lavorano e fanno tutt'altro in Italia o dove si trovano e quindi difficilmente riescono a sviluppare delle competenze che possono essere poi mobilizzate per, um, per progetti um, di sviluppo che richiedono invece um, conoscenze o informazioni differenti. E se vuoi andare nella foto successiva, anche qui ci sono degli esempi di, eh, di rimesse collettive che spesso poi dipende dai contesti, chiaramente questi erano contesti in alcuni casi più ehm, diciamo saeliani, invece quella di destra è un, una foto che proviene dal continente asiatico, ehm, spesso anche vengono veicolate verso eh, moschee o enti di culto, piuttosto che eh, dispensari scolastici oppure sanitari o nelle scuole e eh, nella dimensione de, dell'educazione. Eh, le rimesse collettive possono anche mobilizzare delle somme molto ampie e, ehm, e, e per questo c'è stato un interesse eh, crescente negli ultimi vent'anni da parte di tutte le agenzie di, di sviluppo internazionali parlando della rimessa come uno strumento di sviluppo nel eh, paese d'origine, che però necessita di essere mh, in qualche modo ehm, affiancato oppure eh, ricondotto attraverso dei canali diversi. E, mh, se vuoi andare alla foto successiva, qui abbiamo messo degli esempi di quelle che eh, sono chiamate le, le rimesse sociali o culturali, ossia tutto quello... Ehm, che materiale non materiale, che tra, anche se la, la pasta asciutta al pomodoro è molto materiale, che però transita attraverso i migranti, attraverso i canali, per esempio con uh, le conversazioni, quindi col telefonino, ma anche con i pacchi inviati, oppure dei beni che vengono trasferiti. E qui um, sicuramente ci sono degli scambi, viceversa, quindi in entrambe le direzioni che possono modificare comunque i, i contesti di origine e di arrivo eh, noi abbiamo studiato ampiamente per esempio su come le donne migranti che sperimentano un accesso al lavoro diverso eh, in questo caso in Italia oppure in Europa eh, come possano cambiare una loro mh, visione del mondo o un proprio ruolo anche all'interno delle relazioni familiari nel paese d'origine, quindi eh, sicuramente esiste un flusso che è eh, non finanziario di rimesse che attraversano eh, i paesi. E, mh, le rimesse hanno una fortissima potenzialità, se vuoi andare alla slide successiva, eh, proprio perché, come abbiamo detto, sono costanti nel tempo, eh, sono si dice, anticicliche, ossia rispondono mh, proprio nel momento in cui in realtà nel, nel paese d'origine eh, c'è bisogno, a prescindere da quello che poi accade anche nel uh, paese di destinazione e tutta um, la situazione che ci ha visto um... Fermi a casa durante l'anno di Covid, eh, nonostante delle previsioni che erano molto critiche su una prevista diminuzione, un calo delle rimesse verso i paesi d'origine, perché molti di noi sono rimasti a casa, molti non hanno lavorato, invece hanno dimostrato che eh, le rimesse hanno continuato ad essere inviate proprio perché sono anticicliche e, e i migranti hanno utilizzato i propri risparmi, hanno, si sono attivati comunque per poter continuare a mandare magari non la un, quota solita ma eh, una quota parte delle, della rimessa. E, mh, come abbiamo detto appunto possono anche corrispondere a una voce del bilancio dello stato d'origine estremamente importante per cui i governi dei paesi d'origine sono molto interessati ai migranti e molto interessati ai soldi dei migranti, quindi vengono anche attuate delle politiche che vogliono incentivare una, una forma di contributo soprattutto se monetario da parte dei migranti al paese d'origine. Ehm... Non è così scontato, però è sicuramente di interesse il fatto che ehm, attraverso le rimesse si possano um, percorrere dei canali che trasmettano o trasferiscano competenze e innovazione, eh, soprattutto mh, in quei contesti dove ci siano delle difficoltà nell'accesso all'energia. Faccio degli esempi, per esempio, um, nel solare um, attraverso fonti di energia diverse, oppure nell'agricoltura con tecniche che possono essere. Possono essere um, apprese o trasferite o conosciute dall'estero e poi trasmesse nei, nei luoghi d'origine. Oppure anche su tutte le possibilità delle nuove tecnologie applicate all'educazione, um, uh, all all'istruzione. Um, un tema um, che è ampiamente collegato poi um, ai prodotti finanziari che offrono un servizio di trasferimento di denaro è che eh, il migrante eh, ne ha controllo fino a che non va dall'operatore finanziario che lo trasferirà ma nel momento in cui il denaro sia inviato perde qualunque controllo su, su questa somma che viene poi utilizzata dalla famiglia che o dalle persone che lo ricevono in un modo che potrebbe anche non essere concordato inizialmente quindi avere dei prodotti finanziari che permettano una forma di controllo o di utilizzo già eh, condiviso con i destinatari è un tema estremamente importante, questo sia per esempio per pagare delle forme di, mh, di mutuo nel paese d'origine, un credito per eh, avviare un'attività anche di microcredito piuttosto che le spese mediche o le spese dell'istruzione. Spesso questo tema è anche fonte di scontri tra i familiari e i migranti ehm, in Italia. Eh, vediamo poi che, ehm, come si diceva inizialmente, esistono canali formali, regolati e, e non formali. Ehm, il più comune sono, eh, è caratterizzato da, mh, dal canale degli operatori del trasferimento di denaro, mh, i money transfer operator, per fare degli esempi ci sono ehm, Monigram, Western Union, che sono questi operatori globali più, eh, più noti, che sono sicuramente facilmente eh, accessibili e veloci, immediati. Spesso il costo che loro applicano eh, come costo di transazione che vi viene offerta mh, è un costo che paradossalmente è molto più alto di altre forme di trasferimento, ma risponde sicuramente a un bisogno, a una priorità di eh, trasferimento immediato e veloce. Le banche, che non sono molto utilizzate come strumento per il trasferimento delle rimesse, spesso offrono invece eh, il trasferimento con degli operatori di... Eh, di denaro e, e il trasferimento bancario che potete pensare nel modo più comune è un trasferimento eh, da un conto corrente a un conto corrente che però richiede la presenza di un conto corrente in Italia e di un conto corrente nel paese d'origine. Eh, è una via da esplorare soprattutto per sviluppare dei prodotti più evoluti, quindi legati anche a un utilizzo e una mobilizzazione del risparmio eh, in entrambi i paesi. Eh, ci sono anche le poste, i canali che credo anche con la pandemia e il Covid-19 sono entrati nell'uso più comune, sono ehm, i, eh, il mobile ehm, Mobile money, quindi il, la moneta elettronica, quindi attraverso telefonini, app, internet, qualunque forma di trasferimento online che utilizza il denaro elettronico che viene trasferito eh, tra i paesi. Ci sono alcuni paesi africani che sono molto evoluti da questo punto di vista, molto più che in Europa anche e, e è sicuramente una modalità che risponde a, a, a molte esigenze anche. Che di, um, di portabilità de, del denaro. Oltre a questi ci sono i canali quelli dell'esclusione finanziaria, ossia canali informali, molto rischiosi perché si sa quando il denaro parte ma non si è mai sicuri sull'arrivo e eh, che richiedono anche una dose di fiducia verso eh, l'intermediario che verrà eh, coinvolto. Eh, anche qui, come per l'utilizzo dei prodotti e servizi finanziari che abbiamo illustrato in precedenza, il tema della sicurezza e del controllo eh, è, è essenziale, proprio perché il fatto di ricorrere a un operatore formale e registrato vi um, permette di um, poter intervenire in qualunque situazione in cui ci sia un problema nel trasferimento quindi se non funziona qualcosa se il denaro è andato perso per qualche motivo e per avere maggiore controllo su, su quanto uh, avviene e proprio perché questa tracciabilità del denaro non solo vi tutela ma anche uh, potrebbe diventare nel futuro un, una forma di storia creditizia quasi per voi, ossia eh, c'è traccia di voi come persone che hanno inviato molto denaro nell'arco degli anni e quindi eh, da questo punto di vista è, un, è sicuramente un, um, una forte eh, potenzialità proprio, diciamo, guardando a un presente e un futuro a cui ehm, noi guardiamo. Ehm, poi, um, nella slide successiva, ehm, quali sono le motivazioni che vi spingono poi alla scelta di un operatore piuttosto che un altro? È sicuramente il costo, quanto costa la commissione tra banca e i vari operatori, la velocità dell'invio, spesso la velocità immediata, può arrivare nel giro di due ore, è una scelta che viene mh, privilegiata a meno che non ci sia un motivo diverso per cui non c'è fretta e qui, diciamo, volevamo un po' valutare con voi il livello di importanza di ciascuno. Quanto è vicino a casa vostra, quindi devi prendere la macchina e i mezzi per arrivare ehm, all'operatore, oggi con il telefonino lo puoi fare da casa, ma soprattutto... Chi lo riceve deve spostarsi, eh, deve girare con il denaro in tasca, quindi si trova in una situazione di possibile insicurezza. Tutti questi elementi giocano eh, nella scelta di un operatore oppure in un altro. E, infine, diciamo, l'ultimo aspetto su cui volevamo ragionare insieme a voi, è proprio um, la dimensione dei costi delle rimesse, perché... Um, c'è una dimensione visibile e una dimensione invisibile. Eh, spesso la commissione è nota eh, tra gli operatori di trasferimento del denaro, mentre se andate in una banca spesso la commissione applicata non è nota perché non sanno quanto saranno le diverse commissioni e i costi eh, che eh, nel, nel tragitto dall'Italia al paese dove volete inviare i soldi verranno applicate quindi in alcuni casi non è accessibile e disponibile quell'informazione ma mh, anche il costo della rimessa spesso eh, nasconde altro il costo è semplicemente dato da quanto noi inviamo e quanto viene ricevuto se se tu invi 100 eh, se spendi diciamo 100 euro eh, diretti al paese d'origine poi lì ne ricevono eh, 95 quei 5 euro sarà il costo della rimessa che spesso eh, include in sé la commissione del mittente e del ricevente. Però ehm, qui un, un piccolo esercizio che può aiutarvi nella comprensione di come viene composto questo costo che è dato spesso da una commissione che è fissa oppure variabile sulla percentuale del totale e che si nasconde da parte del tasso di cambio, che spesso è un'informazione... Che non viene molto presa in considerazione dai migranti, ma eh, che può invece essere anche una fonte di piccolo, ma, ma piccolo risparmio. Eh, prendendo l'esempio del tasso di cambio di questi giorni, per esempio un euro rispetto al dollaro ha un tasso di cambio di per un euro eh, abbiamo 1,22 dollari. Questo è il tasso di cambio ufficiale dalle agenzie di cambio, che potete trovare anche su internet e che eh, giornalmente. Ehm, Ehm, aggiornato se voi inviaste 100 euro a questo tasso di cambio in ehm, ghana facciamo pure un altro paese arriverebbero 122 dollari però l'operatore di trasferimento del denaro eh, non applica il tasso di cambio ufficiale ma applica un proprio tasso di cambio che per esempio qui è, è semplicemente fittizio ma mettiamo che sia 1,18 ehm, dollari per ogni euro che significa che per 100 euro inviati ne arrivano 118 a cui poi aggiungiamo anche la commissione, mettiamo di eh, 5, 5 euro. Quella piccola differenza tra il tasso di cambio ufficiale e il tasso di cambio eh, applicato, che si chiama 4 centesimi, è il valore che viene eh, sottratto tra tasso di cambio ufficiale e tasso di cambio applicato e che mh, viene riguarda appunto l'operatore di trasferimento del denaro e che è il margine sul tasso di cambio che alla fine riguarda appunto questi 4 dollari che voi vi perdete tra tasso di cambio ufficiale e tasso di cambio applicato. Domandare quando da un operatore che magari offre anche più canali di invio quale sia il tasso di cambio applicato è un'informazione estremamente importante perché vi permette di sapere quale sia il tasso di cambio migliore che vi permette con 100 euro inviati di Inviare anche una piccola piccola piccola quota in più, ma che sommata può fare una grande differenza. Quindi anche qui si torna sul tema dell'accesso all'informazione e essere informati prima sui meccanismi attraverso cui le rimesse poi funzionano. Nei loro trasferimenti e um, vi permette di agire con delle decisioni per cui consapevolmente potete decidere di scegliere anche il tasso di cambio più costoso perché proviene da un operatore che è magari più vicino e è più comodo, accessibile per voi. E, e questo era un, um, voilà, un, solo un, un elemento in più, forse un po' più tecnico, che però vi spiega come funzioni qualche cosa che forse è molto importante per alcuni di voi. Sono andata forse un po' veloce, però volevamo chiudere non troppo tardi. Rumore. Se avete delle domande, siamo qui. Nel frattempo, nell'ultima slide... Vi segnaliamo alcuni link, e probabilmente possiamo mandare i link di Barbara De Benedictis del Cespi, vi farà ricevere i link diretti perché qui dal, dal, dalla pagina di Zoom non si possono aprire e, e se volete anche eh, compilare un brevissimo Uh, questionario di valutazione su, um, sul gradimento del, dell'incontro di oggi: uh, lo, lo possiamo anche questo inviare via mail oppure inserire nella chat per chi voglia rispondere. A ah, voilà. Il link è sul questionario è sulla, sulla chat. La e tutti i materiali che oggi avete visto tuttavia saranno nel sito del CESPI insieme anche alla registrazione di questo nostro incontro lascio ancora qualche momento per ragionare se ci sono alcune domande e chiarimenti, curiosità e altrimenti ci avviamo alla, alla conclusione qui Daniele sta mandando anche i link eh, utili appunto di cui, parlava, di cui parlava anna quindi avete anche in chat tuttavia li ritroverete anche nella poi nel materiale che vi invieremo nella, nella relazione anche finale in questi giorni massimo dopo domani, domani li avrete sul sito e sulla relazione finale che verrà caricata Aspettiamo un, giusto un minutino se qualcuno ha qualche domanda o curiosità. Abbiamo no, scritti no, tutti. Però eh, ci hanno fame. Vabbè, se non ci sono domande po possiamo anche concludere i decimini di prima. Non penso che ci sarà problema. L'unica cosa, allora, questo è il nostro ultimo incontro di questo, di questa serie di, di, di, di moduli che abbiamo fatto sull'empowerment dei migranti, appunto. Un'attività che il è spiaffata all'interno del progetto Get Up, Qui anche presenti abbiamo alcuni nostri partner, Caritas, Tempi Moderni, naturalmente, Dokita che è il, il partner il capo fila del progetto, che tappe con Cecilia e non so se Cecilia vuole dire qualcosa oppure forse Sono in una fase un po' delicata con la bimba, però volevo ringraziare. Okay. No, no, no, ci mancherebbe. Volevo ringraziare tutti quanti insomma per la partecipazione e il Cespi per l'organizzazione di questo corso è sicuramente super interessante, spero ecco che mh, tutti quanti abbiate avuto ecco degli spunti di riflessione utili e concreti anche per eh, migliorare eh, la, la gestione della, come dire, della vita anche quotidiana eh, e poi ecco, sì, sicuramente si ehm, raccoglie ecco l'invito che c'è stato anche ehm durante il corso a fare rete, insomma, a tenersi in contatto, a cercare un pochino di valorizzare tutto quanto abbiamo condiviso in questi, in questi incontri. E insomma noi ci siamo. E il progetto non è ancora finito, abbiamo ancora una grossa attività che, della quale verrete informati, che è il festival, l'ho detto anche la scorsa volta. Un festival che si terrà a Terracina alla fine di luglio e ci sarà l'occasione insomma di rincontrarsi finalmente anche di persona e, e niente insomma eh, tireremo un po' le fila di tutto quanto abbiamo fatto e cercheremo di dare inizio a nuove, a nuove idee, a nuove progettualità ecco continuare a lavorare insieme dopo tutto questo lavoro che è stato fatto credo che sia doveroso e importante insomma. Quindi grazie di nuovo a tutti per la partecipazione e, e un abbraccio insomma a ciascuno, soprattutto appunto ai nostri carissimi amici del CESPI che eh, sempre con altissima professionalità eh, hanno, hanno guidato ciascuno di questi incontri. Grazie. grazie, grazie Cecilia. Noi vi ringraziamo invece tutte e tutti per aver partecipato a questi nuovi incontri. Siete stati sempre insomma... Tanti, e l'avete seguito anche con una certa attenzione. Capiamo anche che, appunto, gli orari erano abbastanza problematici, anche perché eh, immagino molti di voi, ma anche noi, dopo insomma, per una giornata di lavoro, seguire, seguire eh, un, eh, un corso è sempre un po' difficile. Invece, insomma. Abbiamo constatato che invece è stato molto interesse da parte vostra e questo ci rende abbastanza felici anche di quello che abbiamo fatto. Quindi a nome del CESPI posso, Daniele, no? Eh sì, sì. Eh, vi ringraziamo e, e niente. Naturalmente ci saranno anche ci la, eh, i, i diplomi di, eh, di partecipazione. Che immagino saranno consegnati durante le giornate del festival. Voi siete, insomma, su più giù tutti del territorio, quindi ci rivediamo anche di persona durante quelle giornate lì. Vi ringrazio. <ride> Buonasera ah, a tutti. Per, scusami Mattia se ti interrompo. Per Prego. aggiornamenti insomma del progetto, per eh, il materiale del corso lo trovate sul sito del CESPI eh, ma anche appunto sul sito del progetto stesso che ve lo ripeto .getup, scritto getup.org Ok, questo è il sito sul quale trovate anche i materiali di altri corsi che abbiamo fatto, insomma e le news relative alle prossime attività. Mi taccio, ciao. E, niente, chiudiamo ringraziandovi ancora e speriamo di vederci presto. Grazie a tutte e tutti. Buonasera. Grazie, ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao. ciao. Oh, Ciao, sempre lunedì, ci vediamo. Eh no, è finito il corso, Victory. Okay. Oggi è l'ultima. Oggi è l'ultimo giorno, comunque speriamo di vederci presto. Ok. Va bene. Va bene. Ciao Vittori, grazie. Ciao allora.